Ciao amichis de Físimas, da Pablo. Para el giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento para el bicipiti. Vamos a diventar ese bicipiti grande y grosso. Voy a hacer dos ejercicios para el bicipiti y dos ejercicios para el bicipiti per il triccipiti così complementiamo per il giorno e oggi ho portato questo questo paio di banda elastica ogni colore ha una resistenza se tu non hai la banda elastica non te preoccupare prende un manubri una bottiglia di acqua di 2 litri un litro e mezzo dipendendola la tua capacità <ride> tu che estás iniziando ti invito a che ti suscribas a questo canale e mi lascia un commento mille, mille mille grazie a tutte le persone que nos guarda Prima de iniciar que no, no que no nos puede mancar una hidratación Con este caldo que está en este periodo hay que hidratarse bien, bien, bien, bien Ok, perfecto, vamos a echarle con nuestras nuestra bandas eh, elásticas vamos a movernos un poquito el brazo vamos a enviarle una información a nuestros brazos que vamos a hacer la actividad física vamos a hacer esto así tiramos en dientro. cambia, cambia, cambia en dentro, en dentro Perfecto, avanti Parcerano, tres ejercicios Y tres ejercicios donde vamos a, a A fatigar nuestro Nuestro brazo Dopo, le damos un riposo Facho, los cuatro ejercicios de fila Dopo, facho, el riposo Pues esto lo repito Tres voltes, tres voltes, tres voltes volte. Ok, perfecto, facho, cueste Uno, due ta, ta, ta, ta, ta, ta. Perfecto, perfecto, ok Se llama Tim, se llama Tim, se llama Tim Vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio de del bicipiti, del bicipiti, vamos a fare piegamenti. Di solito lo facciamo di questa forma. Vamos a, a, a tirar la mano indietro, vamos a fare questo movimento. El corpo diritto, diritto, Vamos a fare 10, 10. Se tu puoi fare 15, fai 15. Se puoi fare 20, fai 20. Non ti deve fermare, ni bloccare, ni bloccare, ni bloccarà. Ok, perfetto, vamos a iniziare, vamos a iniziare. Posizione, posizione. vamos a fare 10. 10. Ok, bueno, giro la mano, giro la mano, gira la mano indietro, indietro. indietro corpo diritto, corpo diritto, guarda, vamo a fare 10, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 in più, ok, perfetto, ok, ok, qua continua, vamo a fare 1, otro de bicipiti con la banda elástica. Vamos a hacer cur, cur, cur, cur, cur. Si yo prendo la banda más abajo, hago más resistencia, más resistencia, más resistencia. Piego ligeramente el ginocchio. Tiro el pecho, tiro el peto y va, y va. Uno, lentamente. due, dos, respira. Tres, cuatro, cinco. 6 7 8 9 10 Nella prossima vamos a fare 12 E aumentiamo la resistenza Adesso, che vamos a fare? Vamos a fare un, un ejercicio per il tricipiti Guardatelo qua, guardatelo qua Va, posición della mano si va lo posso, se lo voglio più resistente lo prendo di giù, va 3, 2, 1, via piego direttamente il ginocchio il corpo diritto e va, 1, 1, 1, 1, 2 3 4 5 6 7 9 10 perfetto, perfetto cambio di braccio, cambio, cambio Cambio de bracho, cambio, cambio, cambio, cambio. Si con estos ejercicios tú me lo repitas al menos, hay eh, una serie de cuatro, tres vueltas, fictimana, cuatro vueltas. Vas a ver eh, que, tu, que, tu, que tu brazo va a diventar el grosso. Uno, llega. Tuve. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. perfetto abbiamo fatto un esercizio del tricipiti manca uno, un altro del tricipiti del tricipiti, guardiamo sempre, Posición de plan Posición de plan, guardate Posición de plan, Posición de plan vamos a fare questo, guarda piego, salgo, uno lentamente, uno due tre quattro cinque sei sette 8, respira, 9, 10, uh. madre de dios, madre de dios, 60, no? 60, 60, 60, ahora fachamos la pausa, la pausa, la pausa, Andiamo para nuestra segunda serie, si tú no hay el elástico, no te preocupes, prende un paio de manubri. prende un paio de manubri. eh, lo importante no limitarte con la serie yo inicié con 10 hoy pues tú puedes hacer 15 va bien lo importante estimular el músculo, farlo fatigar después les da el riposo así el músculo lentamente va logrando su objetivo ok, perfecto vamos a iniciar eh, nuevamente con el ejercicio que habíamos hecho al inicio vale, cueste, cueste, cueste giro dietro. Tra. Andiamo a fare 12 dai, 12 dai, dai, dai, ce la fai Paolo, ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai. Uh. respira, respira, respira. senta il ejercicio, sentelo, sentelo, sentelo, sentelo, tutto questo esforzo vendrà pagato. Y eso che già prima ho fatto un allenamento di Tabata, Tabata, per principiante, no? Uh, siamo carico, carico, tutto questo esforzo vendrà pagato. Io sono 25 anni che mi alleno mi alleno de due a tre volte a settimana. Però sempre sono costante. Che piove, non piove, state, non state. Non se mi frega niente. Io mi alleno normale. Aunque sean siano 20 minuti. Ok, perfetto, si va. Nuovamente. Giro, giro, giro la mano, la mano. La giro la mano indietro. Tra, tra. Ok, vamos a fare 12. 3, 2, 1 via. 1, 2, lentamente respira. 3, 4, 5, 6. 10 ah! ah! madre del dio qual continua continua bicipiti con la con la nera con la nera ogni colore su resistenza ogni colore su resistenza vamos a fare 12 dai 12 12 12 12 3 2 1, piego ligeramente el ginocchio, uso la fuerza del abdomen y via, 1, lento, 2, 3, respiro, 4, 5, uno in più yeah. uh. si Se sente la fatica del bicipiti ma quello, quello è il nostro obiettivo Vai continua? va 3 chipiti 3 chipiti fare 12 anche in realtà de de devo fare de chipiti meno perché 3 elastico c'è più 3 3 2 1, via, proviamoci, dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, più resistenza, Abasta la repetición pues yo hago lo contrario es eh, porque veo que riesgo. 3, 2, 1, via 1, 2 3 4 5 7 8 10 11 12 la ultima la faccio di 10 perché, come detto prima, aumenta la resistenza. Ok, qual continua? Il ejercicio di 3 chipiti. 3 chipiti. 3 chipiti. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va. Se va. En posiciones di piegamenti. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 6. Niente fácil, niente fácil. Es uno, te regala niente. La genética puede ayudar, pero si tú te alenas, seis constante, vas a vender grandes resultados. Niente pastillas estranas, ni pólveras extrañas. Pues esto es un duro labor, un duro labor. Un labor de, de ediciones. Pausa, pausa. Manca la última la última serie. Vamos a fare. 10 10 10. ¿Por qué faccio 10 10 10? Porque ya el músculo está fatigado. A bastante? Cómo va el bicipiti? Cómo va el bicipiti? Cómo va el bicipiti? Se siente, ¿no? Se ve, ¿no? <risas> ay ay ay. Tendiente de pastillas mágicas, polvera strana, no, esto es allenamento, allenamento. Sacrificio, disciplina Ok, andiamo all'ultimo esforzo L'ultimo all esforzo, Se sentirà la fatica Però proviamoci, proviamoci, proviamoci, proviamoci Che tu riesci, tu riesci, tu riesci, tu riesci Tu sei un campione, tu non sei una gallina Sei un gallo, gallo, gallo, gallo Sei un gladiatore Ok, ok Paolo Paolo, Paolo, Paolo Paolo, parla troppo e non fai niente, no? Ok, nuovamente braccio, braccio, braccio indietro Da. vamos a fare dieci, dieci, dieci dieci, dieci, dieci tre, due, uno, via uno, due, tre, seis, siete, nove, dieci, due in più Cuál es la en piú? Cuál es lo que manca la diferencia. Ok, cual pues continua? La yala, la yala, la yala, la yala. Se siente la fatiga con la yala, se sentirá. 10, 10, 10. 3, 2, 1, vía. 1, 2, contrae el abdomen. 3, respira. 4, 5, 6 8 9 ah. 10 2 ah. Puesto real Puesto real Pablo Puesto real Puesto real 12 Cuando queda mancando? Queda mancando trichipiti Trichipiti cosa fare 10 10 10 si sente la stanchezza già 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cambio cambio cambio cambio cambio cambio Cambio uno, due, tres, cuatro, uh, cinco, seis, siete, ocho, nove, ja, diez, ah, diez, madre de Dios, madre de Dios, sesenta. 60, con quale finalizziamo? Iniziamo con, con l'esercizio dei tricipiti ah, 3, 2, 1 via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Ah, ah, ah se la hemos fatta. se la habíamos fatta. no es tanto così semplice pero habíamos logrado nuestro objetivo no de que estos ejercicios tú los puedes repetir al menos yo he hecho 3 series Tú fai 4 series aumenta el número de repeticiones si tú riesgas. si tú fai estos ejercicios de 2 a 3 vueltas a semana vas a ver grandes resultados Lásame tu comento Y escríbete a este canal de Core Pablo.